Venditalia 2018, siamo allo stand della Pai Tech e ci troviamo in compagnia di Gianmarco Bruggini, l'amministratore dell'azienda che salutiamo Buongiorno e al quale desideriamo fare la domanda. Qui stiamo facendo a tutti, qui in questa Quattro Giorni Milanese, cosa presentate a Venditalia 2018? Abbiamo una gamma... Completa di prodotti, abbiamo completato la gamma di gettoniere in diversi tagli, modelli, protocolli, abbiamo sviluppato una soluzione di eh, telemetria on demand per la trasmissione dei dati e delle configurazioni e dei sistemi di pagamento, ma soprattutto abbiamo, stiamo, abbiamo lanciato Opto, Opto è la nostra soluzione di pagamento digitale che eh, rappresenta una grossa innovazione eh, rispetto a quello che si è mh, visto e trovato nel mercato fino ad oggi. Oltre a Opto, che rappresenta di fatto il futuro, sì è la vostra ultima creazione, ma è di fatto anche un prodotto di nuova generazione. Quali sono i cavalli di battaglia riproposti con successo da Pytech qui a Milano? I cavalli di battaglia sono i nostri sistemi a moneta, a banconota e a chiave, che sono quelli che sempre hanno contraddistinto la società. E su questa base, ormai completa e solida, vogliamo anche offrire ai nostri clienti una serie di prodotti estremamente semplici, convenienti e che consentono di dare una grossa, un grosso vantaggio all'operazione di un cliente. La parte diciamo, di eh, telemetria on demand ehm, è una, una soluzione che non richiede praticamente costi di equipaggiamento di hardware o di apparecchiature particolari ma eh, si basa su una app eh, gratuita che eh, ciascuno può eh, scaricare e che i nostri clienti hanno già scaricato in grandissima quantità. Opto è anche una soluzione basata su eh, un concetto fondamentale che è la semplicità di utilizzo da parte del consumatore e anche poi da parte del gestore quindi eh, con un semplice collegamento senza includere schede SIM, modem o apparecchiature complicate eh, il gestore è in grado da subito di accettare pagamenti digitali eh, ad un costo estremamente inferiore a quello che supporrebbe eh, la gestione del contante Gianmarco, per saperne di più per conoscere il funzionamento di Otto e di tutti gli altri eh, vostri hardware presentati qui a Venditalia 2018. Qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno? Sicuramente potete sempre scrivere a infochiocciolapitech.it e... o... Oh contattarci, eh, ci trovate su internet e eh, probabilmente anche avete i nostri riferimenti, siamo a vostra disposizione per eh, una prova, una dimostrazione di opto e sono sicuro che ne rimarrete non solo stupefatti ma anche estremamente soddisfatti. Grazie Gianmarco, saluto a tutti loro. Grazie e buona fiera a tutti. Noi continuiamo, non andate via.